Venditalia 2022 continua, non c'è edizione di Venditalia senza l'intervista allo stand Spinel con Cesare Spinelli a cui do il benvenuto, Cesare bentornato qui con noi dopo ben quattro anni. E benvenuto a te. Nel nostro stand, benvenuti i telespettatori, insomma, gli amici di Vending News. Sì, sono spettatori, telespettatori, ma alla fine il nostro è un club molto allargato, costituito da addetti ai lavori, ma anche e soprattutto amici che fanno gestori, costruttori, tutto ciò che fa Vending. Cesare, sono quattro anni che non c'era un incontro diretto con il popolo del vending, che cosa è successo in Casa Spinelli negli ultimi quattro anni e dunque che cosa avete presentato in questa edizione 2022 di Venditalia. Eh, innanzitutto è bello rivedersi, bello rincontrarsi, anche la, la, la fisicità dell'incontro ci mancava e questa è la cosa più importante, grande entusiasmo, grande presenza, molto, siamo molto contenti di, del ritorno di Venditalia in presenza. Quattro anni sono stati lunghi, e difficili, faticosi, però anche importanti perché ci hanno permesso di rivisitare la gamma dei prodotti, di renderla ancora più accattivante e di ehm, studiare soluzioni tecnologiche che poi e vanno al servizio e risolvono i problemi dell'operatore professionale e allora passiamo proprio alle novità presentate da Spinel a questa edizione 2022 di Venditalia beh soprattutto ciao il modello di punta eh, che come al solito si, si veste di nuovi colori quindi una gamma colori più fresca, più dinamica, più accattivante che si mh, adatta alle, mh, alla, mh, alle cucine moderne e poi anche delle innovazioni tecnologiche in quanto il gruppo Ciao è stato adattato a diverse tipologie di capsule oltre alla capsule FAP e alla cialda tradizionale abbiamo realizzato il gruppo per la m, capsula a modo mio per la capsula firma e per la capsula Nespresso Professional Ma non finisce qui? Beh certo, eh, l'occasione di Venditalia è importante perché noi abbiamo presentato il restyling della macchina Pinocchio Pinocchio è la macchina tra virgolette più vecchia ancora in produzione della gamma, della gamma Spinel. Stiamo parlando di un modello che ha fatto la storia dell'azienda, dell molto apprezzato sui mercati internazionali, anche eh, diciamo, sui mercati che preferiscono e vogliono il Made in Italy 100%. E si veste di una nuova estetica con degli accorgimenti che la rendono ancora più accattivante e ancora più performante e vicina alle esigenze del consumatore e del cliente. Una particolarità è anche l'adattamento del gruppo alla capsula dolce gusto. E allora Cesare, voi avete tanti agenti in Italia e servite quindi in modo anche abbastanza capillare il popolo del vending. Tuttavia io dico sempre che c'è la maglia che si smaglia, e dunque se qualcuno desidera entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? Beh, eh, si può scrivere a spinel.it come, il sito è spinner.it e info.chioccio.spinner.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Andate a visitare il nuovo sito che è innovativo con delle soluzioni al passo con, con i tempi. Abbiamo, sul nuovo sito potrete apprezzare la, la realtà virtuale, con le macchine le potete toccare con mano, seppur stando comodamente a casa. Nel, dal nuovo sito si può accedere al portale per l'acquisto dei ricambi online e quindi ancora più vicino, pur da lontano, ancora più vicino al cliente. Siete avanti, siete avanti. Sì, sì, e per i prossimi mesi, per noi Venditalia non chiude oggi, eh, siamo all'ultimo giorno, ma continua perché si potranno apprezzare le nostre novità sul nostro portale sulla Fiera online. Grazie grazie Cesare per il contributo, ci risentiamo e rivediamo prossimamente magari in uno dei nostri Vending Focus, gli speciali che stiamo andando a realizzare periodicamente su Vending TV e Vending News, i collegamenti virtuali attraverso il nostro studio televisivo, per riuscire a dare man mano tutte le novità da proporre al popolo del Vendit. Sì, eh, Fabio, ti aspetto in, eh, virtualmente, ma ti aspetto anche fisicamente perché ti voglio anticipare, e eh, lo vedrai di persona, eh, il futuro di, di Spinel. È stato avviato lo, eh, la costruzione del nuovo stabilimento, stabilimento di 5000 metri quadri in ottica industria 4.0 quindi realizzeremo la fabbrica intelligente di macchina caffè a cialde e a capsule allora non so quando sia prevista l'inaugurazione perché è davvero una grande novità di cui non mi avevi parlato ci sarò bene come al solito le sorprese non, non mancano e quando sarà il momento Sarai, sarai uno dei protagonisti. Benissimo, grazie e noi renderemo protagonisti tutti voi della Spinal attraverso le telecamere di BendingTV.it, su vendintv.it e BendingNews.it naturalmente. Ciao Cesare, grazie. Ciao, ciao a tutti, arrivederci, ci vediamo a Trieste Espresso.